Dopo poche ore dal nubifragio che ha letteralmente messo in ginocchio Palermo, quando ancora non era stata messa in dubbio la notizia delle due vittime nel sottopassaggio di Viale Regione Siciliana, le polemiche si sono scatenate sui social network. A innescarle il leader della Lega Matteo Salvini, che sui suoi canali ha scritto A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo. Basta un temporale e la città finisce sott'acqua per non parlare delle bare accatastate al cimitero dei rotoli. I palermitani meritano molto di più, scriveva il segretario del Carroccio. «Se volessi fare sciacallaggio, darei la colpa al mancato allarme da parte di una struttura guidata dal governo regionale di cui la Lega fa parte», risponde il sindaco di Palermo, Leoluco Orlando. «Lei è un turpe e miserabile sciacallo», tuona il cantautore siciliano Roy Paci in risposta a Salvini su Twitter e l'hashtag Salvini Sciacallo sale in tendenza al terzo posto nei top tweet». Dolore, rabbia e sentimenti di cordoglio alle famiglie delle vittime innocenti di Palermo. Aveva scritto invece il presidente della regione Nello Musumeci sulla sua pagina Facebook. Tragedie come questa devono farci riflettere sulla necessità di adottare nuove e urgenti strategie di prevenzione e di pianificazione del territorio. Aveva aggiunto il governatore, specie in quelli devastati da speculazioni selvagge.